esiste un modo per mangiare avocado frutti ricchi di grassi buoni sfruttati in molte diete e dimagrire di conseguenza? vediamoli insieme buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video io sono giuliano parpaglioni biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a brescia a toscolano maderno e a leno che ho creato una mia accademia chiamata Alimentazione dalla salute al dimagrimento in cui mostro la logica che c'è dietro le diete e che potrà aiutare anche a perdere qualche chilo e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni. Su internet mi imbatto spessissimo in domande tipo che cosa devo mangiare per dimagrire o anche quali sono gli alimenti che fanno perdere peso. Quando leggo queste domande penso sempre a quanto sia importante l'educazione alimentare perché la credenza che sia il singolo alimento a far dimagrire è diffusissima, un po' come se ci fosse la pillola magica capace di far eh, calare centimetri dalla pancia. Mangia X e dimagrisci. Insomma, mi sono sempre detto che la domanda in sé fosse sbagliata perché presupponeva il non aver capito che non è il singolo alimento, ma l'alimentazione complessiva a contare. Eppure tale domanda ha comunque incuriosito alcuni ricercatori di Boston che si sono concentrati sull'avocado. L'avocado in alcuni studi passati è stato effettivamente collegato alla perdita di peso e al miglioramento di alcuni parametri corporei e fisiologici come ad esempio il livello di colesterolo nel sangue. Um, I ricercatori quindi hanno deciso di approfondire la questione la correlazione con la perdita di peso era casuale o effettivamente l'avocado ha avuto un ruolo determinante prima di andare a vedere i risultati presentiamo il protagonista della nostra storia l'avocado è il frutto di una pianta prevalentemente sudamericana è eh, caratterizzato dal fatto di essere estremamente ricco di grassi in effetti eh, per essere un frutto la quota calorica è notevole 357 kcal per 150 grammi in pratica un avocado alle stesse calorie di un piatto di pasta, solo che sono per l'87% date da grassi. Le buone notizie sono che è ricco di potassio e che la maggior parte dei grassi è rappresentata dall'acido oleico, lo stesso grasso dell'olio d'oliva, e quindi ha riconosciuti effetti benefici. Il fatto di essere un frutto così ricco di grassi lo rende compatibile con le diete a basso contenuto di carboidrati come la chetogenica nelle quali è abbastanza utilizzato sia da solo sia in vari tipi di ricette. Proprio per queste sue caratteristiche è comprensibile perché i ricercatori volessero verificare l'influenza dell'avocado nella perdita di peso. Eh, hanno così arruolato 1.800 persone e hanno chiesto loro di consumare un avocado al giorno oppure nel gruppo di controllo meno di due al mese. Lo studio è durato sei mesi dopo i quali si sono tirati le somme. Nessuno dei due gruppi aveva subito cambiamenti riguardanti il tessuto adiposo viscerale i risultati erano sovrapponibili allo stesso modo circonferenza vita grasso epatico e peso corporeo risultavano molto simili per effetto dei grassi buoni però il colesterolo è migliorato nel gruppo che consumava avocado quotidianamente infine nessuna variazione nel livello di proteina ciriattiva che è un indicatore del livello di infiammazione del corpo in conclusione possiamo dire che anche questo studio conferma quello che ho detto prima. Non basta consumare questo o quell'altro alimento per poter dimagrire. C'è bisogno di strutturare la dieta in maniera coerente con i quantitativi più idonei a ciascuno di noi. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivete pure qui sotto, rispondo volentieri. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!